Da paura, voglio! Oggi vi mostro un trekking facile facile da fare partendo da Salerno. Da paura, voglio! Uno dei percorsi, uno dei sentieri da fare a Salerno è quello per il monte Saliberatore. Conosciamo tutti quanti noi Salernitani perché l'abbiamo scoperto l'abbiamo riscoperto dopo il lockdown. Adesso lo rifacciamo insieme con Carolina. Si parte subito subito con una bella salita, una bella pendenza e poi dopo, man mano, il sentiero si addolcisce. Arriviamo prima a quella porta e poi sopra, che è la nostra meta, è la croce del Monte Saliberatore. Infatti sono stato uno di quei salernitanni che questo posto purtroppo l'ha scoperto a seguito del lockdown, tutti quanti ci andavano, quindi sono detto vabbè appena ci liberano, vado subito, infatti dopo il lockdown del covid sono venuto qua 4-5 volte, però venire qua fa sempre il serpetto. questa porta qua sul, sulla panoramica di Salerno è molto bella. passa su, no? Mm. Siamo italiani parliamo sempre di cibo E vedi là sì. Per arrivare là sopra Adesso c'è questo breve tratto di passeggiata Ci fa rilassare un attimo La salita è finita E poi sono le scale Le scale, vabbè non mi piacciono di più le scale Che la salita pendente no? Che la salita faticosa Molto bello questo percorso, sì a Salerno, è una domenica, oppure un infrasettimanale dove ti immergere nella natura, e a due passi dal centro, infatti sai dal centro storico per Canalone e si arriva subito qua, ti immergi totalmente nella natura, nella montagna. e eh, da paura voglio! Da paura. <ride> Buongiorno Stiamo arrivando e adesso stiamo facendo la salita al monte Come sempre rimanete con me fino alla fine perché condividerò poi i dati, quanto tempo ci abbiamo messo, quanti chilometri sono, il dislivello e tutto. Adesso ci saranno un po' di amiche che sono venute a trovare. Ciao. Ciao. Mimi. Ciao. Mimi. Vai, vai. Vai vai Metti qua, vuole a passare, vai. Vai La precedenza Va bene Ma voi <ride> Che belline <ride> Se ne Oh che spettacolo Da qua non si vede solo il porto di Salerno Ma anche Guardate qua. e noi continueremo tutte queste scale qui fino a là sopra Quasi arrivati, mancano un paio di rampe di scale, ci siamo. Allora, qui il sentiero diventa tutto roccioso, potete seguire un po' un sentiero semitracciato, fuori dalla linea bianca e rossa che si vede sulle rocce e è più vicino di quello che sembra. Oh, ma che vista di questa arma siamo arrivati, sei contenta? finalmente arrivati la montagna e la croce sembrano più lontane di quelle che, che in realtà sono alla fine basta salire, andare avanti testa sotto e in un'oretta farra 2 si arriva qua sopra e la vista ti ripaga di tutta la fatica ed è spettacolare è fantastica da qui eccoci qua vediamola insieme Vedete, come ho detto prima, non solo Salerno ma anche tutta la costiera, penso fino ad Erchie, fino alla torretta di Erchie e tutta vitri dall'alto, ma è bellissimo, il panorama da qui è fantastico, è vero che è bello, bellissimo, da paura vai io da paura, grazie alla visione e ci vediamo alla prossima avventura, amate ma vi devo condividere con voi tutte le, le statistiche, il tempo e i chilometri percorsi. Thank yeah. you.